Forza, forza, cucinato a freddo come una volta ma ci fa andare più forte in maratona qua fa correre il doppio, il doppio quasi il doppio 90% in più 7 km, 9 contrade 5 atleti per ogni contrada un circuito nervoso la vera festa della velocità questo è il racconto del Palio di Monselice ma come al solito partiamo dall'inizio e ancora prima, come la tradizione onora i vincitori ha qualche consiglio per correre più forte l'anno prossimo? Penso di eh, tornare. guarda, venire contrada a in San Martino vedrai che vinci. domenica mattina è iniziata molto bene non so se per l'orario oppure per la caratteristica della gara però in effetti ero leggermente nervoso diciamo che non sono in formissima l'anno scorso arrivai secondo alla mezza maratona di parma oggi non sono in grado di fare una cosa di questo tipo vediamo come mi comporterò in questa gara però prima stamattina chiaramente facciamo la nostra oretta di corsa perché poi mi dovrà mettere in macchina tre ore di viaggio non sono così scontate Giulia sto andando a Monselice sei sicura di non voler venire con me con il coniglio? però, però buona fortuna cosa gli dai da mangiare al coniglio oggi? niente si mangia erba H24 ho fatto velocemente il pieno perché comunque ho visto che sono 300 km di distanza quindi giustamente non mi volevo fermare, spero di arrivare puntuale, comunque ci vediamo tra qualche minuto. Appena arrivato, ho voluto verificare con Federico, nostro manager e podista amatore molto evoluto, ma in questo momento infortunato, quali erano le caratteristiche della gara. Adesso chiedo al carissimo manager Federico come funziona oggi? Beh, oggi sarà una gara impostata su 5 giri da 1.400 metri e ogni giro sarà percorso da ogni atleta di età diverse, da tutte le le contrade. E, insomma, speriamo di, di fare un buon risultato e come da previsioni ho facilmente familiarizzato con tutti gli atleti i miei compagni di squadra come ci vedi? bene come squadra? bene! abbiamo detto che siete tutti abbastanza braviti eh? io non corro da 30 anni Corso. Nicolò, ma non sei stanco dopo ieri sera? Ah mi ho fatto le ore piccole però dai speriamo di aver recuperato bene Ma quanto hai fatto? 17 km con 400 di dislivello Sei pronta oggi pomeriggio? Prontissima Mi sembra che siamo davvero un ottimo team eh? Secondo me okay. siamo i migliori Sicuramente, non ci sono dubbi Il riscaldamento poi ha cementato lo spirito di gruppo Stiamo esplorando il percorso, sembra che Nicolò sia molto contento perché è più un trail che un 1500 Un oh, 1500 è cattivo, si chiama, quindi c'è un buon sperante Ma come si fa a cambiare direzione qua? Perché comunque, vabbè adesso sulla pista ciclabile è facile però di là al ponte c'è l'erba, c'è tutto, c'è... di è... arrivare morbidi, non a tutta per non imballarsi le gambe e poi poter ridanzare in maniera progressiva Alvise corri sempre i 1.5 No, corro anche gli 8 qualche volta ma i 1.5 li ho provati due giorni fa o tre Quindi che suggerimento potresti dare a noi invece che siamo per le lunghe distanze? Eh, di spingere il più possibile Ma quindi sei l'ultima a partire? Io sì, a quanto pare sono una forza tutta come imposterai la gara? Eh, vediamo come, come siamo messi, ma bisogna correre forte da subito. <ride> Poi la gara è stata qualcosa di emozionante con tantissimi atleti amatori evoluti. Ma perché non siamo venuti assieme in auto? <ride> avrebbe fatto piacere venire <ride> con te in macchina. Comunque la dai, è sempre una allora, spesa e Detta come gara è sempre spettacolare. Punti. Com'è andata oggi? Dopo un lungo periodo di, di, di, di infortunio siamo rientrati, sì, bagarello, abbastanza Lince, alla grande, mi sono Lince. soddisfatto. Ovviamente eri davanti, grandissimo, complimento. Sì, ero eh, secondo frazionista, ho cercato di dare il massimo per avere un po' più di vantaggio per gli altri poi, squadra. Comunque Quinta. sì, è andata proprio bene. Con... Michele, com'è andata la gara? Ciao, benissimo la gara, siamo arrivati terzi a podio. No, no, ben e bene. la tua? Mi è bene, ho sono, sono fatto il terzo tempo, ma comunque avevo mantenuto la posizione e, insomma dai, da non specialista di 1.500, va bene dai La nostra squadra ha fatto davvero bene, a 4 minuti dallo sparo ho ricevuto da Nicolò il testimone e ho cercato di dare tutta sapendo comunque che la mia caviglia era ancora leggermente infortunata almeno dal punto di vista mentale chiaramente ho corso da solo, ma tutto sommato all'arrivo ero davvero soddisfatto Come è andata Massi? è andata bene ho corso bene dai ah, vai, vai. percorso duro percorso è duro però si sì, riesce a gestire per abbastanza me. bene perché secondo me è davvero bene pensato comunque e sapete nonostante dalle altre poi Valentina Alvise e Matilde hanno fatto davvero bene e ho ammirato a distanza il loro passo felpa <susurra> Vai, vai, vai, vai, vai, vai! E voi vi chiederete, ma con quali scarpe ho corso? E eh, sicuramente non sono l'unico che si è posto questa domanda. Ma con che scarpe devo correre? Quelle bellissime che hai su direi che sono perfette. Fede, ma se uso un paio di scarpe nuove va bene oppure mi squalifichi? No, non ti squalifichiamo, anzi solo per oggi quelle scarpe lì sono... <ride> Però fantastiche, le ho provate anch'io, sono velocissime Ovviamente ho già fatto la recensione ma questo è un altro, un altro modello Però quelle nere non mi, non mi sembrava il caso di usarle oggi No, no, le ho provate, sono a 10 km Comunque sono, sono molto veloci come scarpe reattive Consigliate Ma sei ingrassato Forse un chiletto, sì, perché sono fermo da qualche settimana per un piccolo infortunio Però ripartiremo tra qualche giorno Secondo me ti snellisce Instagram perché... Ti pensavo più male. Eh, può essere, se poco fotogenici. Hai costo con le scarpe giuste oggi? Ma Sofientini non è d'accordo, però alla fine me l'ha detto lui che scarpe mettere, quindi sono arrivato dopo. Ma solamente perché avevo le scarpe, no, erano, erano, erano giuste perché nei cambi di direzione le Takumi Sen 8 sono non secondo me le tenute. migliori. La giornata poi si è chiusa con la visita del castello di Monsebice. Andrea, ti è dispiaciuto non vincere oggi? Ci, noi, Milani, ci teniamo tanto? noi Milani siamo vincenti comunque è stata una bellissima gara e ci rifaremo sicuramente il prossimo anno con Massi, presente io sarò presente poi soprattutto la caviglia migliorerà e mi allenerò sui 1500, comunque sono andato discretamente per i miei standard secondo me ho dato a 50 anni quello che serviva ringrazio di essere venuti ringrazio Max lo aspettiamo anche l'anno prossimo e sono contento, spero che questa gara vi sia piaciuta grazie, ci vediamo l'anno prossimo stay strong, keep running, ciao alla prossima vai vai vai Matilde vai occhio il cestino!